Buon pomeriggio a tutto il mondo, oggi 25 aprile, una data da ricordare, una giornata bellissima qui a Roma. Allora, io eh, oggi vorrei far fare qualche esercizio a qualche giovane. Adesso io vi faccio vedere qualche cosa sul sito calori.it, andremo nella sezione shop. Al corso di e station ma è anche vero che andremo a fare un piccolo esercizio. Ho posizionato eh, tre prodotti eh, che sono delle station a cheratina, dei biadesivi e delle clip a vedere eh, su Amazon. Dato che i tempi sono cambiati e tutto è, sta in velocità, quello che io volevo insegnarvi oggi Attraverso Gallori eh, ci saranno un insieme di prodotti, non solamente di questa società, ma di tante società che io ritengo giuste per l'insegnamento che vi sto offrendo, qualità prezzo e convenienza, non solamente sul prezzo ma anche nella qualità dei capelli, perché nel mercato c'è veramente veramente tantissimo, ma c'è anche un'organizzazione per essere ottimali e ottimizzare le extension, senza creare eccessivi magazzini, quindi Amazon ci mette un secondo per ordinarli e il giorno dopo abbiamo i capelli in negozio. Però la cosa importante per chi inizia questa attività di Estation è l'interpretazione del colore. Andiamo a vedere. Allora, io adesso, eccolo qua, abbiamo il sito Callori, in questo punto qua voi potrete entrare direttamente eh, nella, nella scuola e comprare eh, l'abbonamento a 12 euro al mese però oggi parliamo dello shop andiamo nello shop adesso vedo che la connessione abbiamo due cartelle dove c'è elai lite che è questa società adesso ve la faccio vedere è questa società che secondo me ha un ottimo prodotto, e ho scelto questi tre prodotti, ma noi andremo su questo centrale per vedere e scegliere un colore. ok. Tornando indietro, eccomi qua, ritorno un attimo indietro e vado su uh, Corso di extension. Allora, il Corso di extension si può acquistare cliccando direttamente qui, ok? O qui per vedere più dettagli, ma andiamo più nei dettagli, andiamo nei dettagli dove c'è scritto sulla parte bassa quello che fa il corso in se stessa e poi ci saranno dei video e delle e delle scritte, dei contenuti di quello che facciamo. Se sei interessato puoi cliccare acquista prodotto e vi faccio vedere dove vi posso portare vi posso portare direttamente su Vimeo che è un sito specializzato per la vendita dei video tutorial per le persone qui c'è vedi 12 euro cliccando qui appare puoi pagare eccolo qua perfetto iscriviti al corso e potrai usufruire dei video contenuti per tutto l'anno e adesso e Elai Lite con questo ciocche, queste ciocche andiamo direttamente sul prodotto acquista prodotto tu in dieci minuti puoi acquistare prodotto però per le persone che la prima volta vedono queste colorazioni, a parte il fatto che questa è una società affermata con dei capelli veramente ottimi, quindi puoi andare a vedere tutte quante le informazioni della tipologia del capello, eccole qua, per poi andare sulle colorazioni. In questo caso qua credo che abbiano 3, 6, 9, 12 colori ma ce ne sono ancora altri sono tantissimi di, eh, di colorazioni allora nel momento che uno clicca sulla colorazione eh, cambia l'immagine e ti dà più informazioni per, eh, per comprare questo tipo di capello allora io eh, lancerei Telegram, ma sicuramente su Telegram, vi lascio l'indirizzo sotto questo video. Se tu hai un'estensione di capelli e vuoi scegliere il colore, tu ti dovresti allenare e scegliere il colore, fare una foto alla cliente e mandarmelo o su WhatsApp o su Telegram e io ti potrò rispondere velocemente se stai facendo la cosa giusta, ok? Vi piace come esercizio per eh, iniziare? Il ritorno al, al più e il meno era solamente per farvi vedere che la tecnologia ci dà questa opportunità sia di avere i capelli in negozio e creare un corner eh, importante però io credo che quando uno sta alle prime armi non è che deve fare... Una cosa esagerata ma si deve organizzare con uh, delle società che gli possono dare un servizio adeguato adesso cercarle d'accordo ci vuole esperienza però vi garantisco sulla rete su amazon che è una società molto seria e le persone si affidano eh, volentieri sia per le spedizioni che sono veramente molto puntuali e per i tempi eh, tecnici Eli Lite, quel tipo di ciocca è da 0,50 eh, eh. per fare un'estensione media buona da 180.000 capelli vanno bene tre pacchi ma questo ne parleremo poi sulle altre puntate che stiamo realizzando Beh, piaciuto <ride> benissimo Grazie dell'attenzione. Buona giornata e buon 25 aprile. Ciao, ci vediamo. Adios a tutto l'Or, a tutto il Bruno.